チャンネル登録をお願いいたします。 In questo cielo buio e antico che ci fai Ciao, stai con me, Dio mio cuore. Ciao, ciao, cielo buio antico che ci fai in questo cielo buio